ciao bambini sapete come si coloravano una volta le uova scopriamolo assieme con uova all'antica vi occorrono colori naturali o alimentari aceto bianco olio acqua vecchi elastici o collan spago pentole e strumenti da cucina Lavate le uova sotto l'acqua corrente. Poi, usando una spugnetta, passatele ben bene con l'aceto. Preparate il colore. Potete usare caffè, infusi di frutta, vino rosso, oppure buccia di cipolla, prezzemolo, carote zafferano, rapa rossa, cavolo nero, mirtilli aggiungete al vostro colorante un cucchiaino di aceto bianco quindi versate circa mezzo litro d'acqua potete imprimere un disegno sulle uova con uno stencil usate elastici oppure rete da fiorista o perché no foglie e fiori in questo caso Avvolgete uovo e foglia in una garza o in un vecchio collant e legate stretto stretto Immergete le uova nel colore e con l'aiuto di un adulto mettetele a bollire Lasciate bollire le uova per 10-12 minuti Una volta pronte risciacquate le uova sotto l'acqua fredda, asciugatele bene e spennellatele con dell'olio, meglio se di girasole o di mais se non avete a disposizione colori naturali potete fare così bollite le uova per 10-12 minuti e fatele raffreddare poi colorate con tempere, acquerelli, pennarelli e decoratele come vi piace io per esempio ho usato le ecoline e ho disegnato dei fiorellini Preparate un bel cestino. Ed ecco pronte le vostre uova all'antica.